Uh, zio c'è un problema da, no? no zio c'è un problema però non parte la macchina parte la macchina zio dimmi dimmi se senti qualche rumore strano non parte zio prova a spingere non va non va la macchina buon day sono Giuseppe e benvenuti in questo nuovo video siamo per partire siamo per andare in vacanza anzi in realtà siamo già arrivati ecco la nostra destinazione cosa ne pensi? ci divertiremo? secondo me si sì. c'è il bagno? Sì. e eh, allora va bene mm. Buono. <ride> Eccolo, proprio lui, incredibile No, allora, ragazzi, ci siamo fermati qua a pranzo Alla bellezza delle tre messe ci, ci ha fatto un trabocchino Ci ha fatto un trabocchino, ha detto che lo scaldava e freddo Stiamo per partire, stiamo per andare al mare Abbiamo perso il treno E ci siamo avviati con una 600 Arriveremo mai a destinazione? Io non lo conosco <ride> Qua c'è un merce nuovo L'ho trovato in bio No L'ho nel primo commento Siamo pronti? Se te ce ne a bere il caffè? E' tanto, un mio amico è morto una volta Allora un minuto di silenzio per il tuo amico Come si chiamava? Non me lo ricordo, è morto no? uh -huh. Allora un minuto di silenzio per non me lo ricordo Di cognome come faceva? Morto Ah, morto quanto manca al mare? Due ore? No, fa troppo caldo, io devo lavarmi prima. Ok, adesso sto meglio. Vuoi <ride> una rinfrescata? Vuoi una rinfrescata? Oddio, oh, mi sono spruzzato da solo. <ride> Lasciate già un bel mi piace, in realtà noi siamo in viaggio. Stiamo andando. E scoprirete tra poco quando e dove. Cioè, quando adesso. Siamo carichi? Non l'ho studiato, non lo so, non te la prendere con me. Non... No, no. So Vabbè, allora no. lo dico io Andiamo? Andiamo, va, fa niente Non sapevo che dovevo rimanere a casa io ma... Scusa, una domanda Mi dica, mi dica Ma quando cazzo arriviamo? So che... Eh, zio, minimo una settimana tutta, fra Ma è da ieri che siamo in macchina eh, a, a che ora, più o meno, dai credo 7 e 14 7 e 12 arriviamo ma sono le 9 cosa so. so ti devo dire questo è? Ma guardi, un... guarda, io scendo alla prossima fermata per favore mi... fammi mostra mostra. mostra dove sei venuto in vacanza Posso Prego, sapere. prego, ma vai, No, però mi è forte Aspetta che accello eh, e poi, poi apri Sì, che ho caldo C'è una boccata d'aria Questa è la porta alla finestra ma, Me lo devi dire però Mi devi dire le cose quando te le chiedo Perché se tu non me le dici quando te le chiedo Io mi arrabbio Perché? Beh, Basta, va bene Perché vabbè. urli? Eh, oh. Guarda, avrei preferito che viaggiassi Che, che, che io a parole tue a parole tue avrei preferito... a parole tue a parole tue io avrei e eh, dimmi però fra io oh. io avrei preferito che guidasse il mio amico cieco eh. questo avrei preferito sì, sì, quello ceco senza fare. gamba guarda un po' guarda un po' dove ti sto portando in vacanza guarda un po' eh? Ma non c'è un cazzo qua Eh Eh ma perché ma, però non sei mai contento Io non, io non so più cosa fare non, con te Ma non dovevamo divertirci eh? eh perché qua non ti diverti guarda, guarda quanto spazio c'è Ma la discoteca Guarda la discoteca Guarda che l'estate non si va in discoteca Ma perché mi hai preso oh. Ma io volevo restare con mia nonna Senti tu lo sai come ci si guida Senza mani e senza piedi allora raga a parte che sembriamo delle zingari qua c'è cioè, tu, di tutto in questa macchina Praticamente ci siamo fermati con un, in autostrada Che Gabriele doveva andare in bagno E gli ho detto che tra poco lo raggiungevo In realtà non lo raggiungerò mai perché lo aspetto e gli farò uno scherzo Farò finta che la macchina non parte Tanto lui non capisce un cazzo di macchine Continuerò ad accelerare tenendo schiacciata la frizione Così sembra che la macchina va ma non va <ride> Ok e, vedia e vediamo quanto regge questo scherzo Eccolo eccolo eccolo eccolo eccolo Ok siamo sì, pronti Uh, zio c'è un problema No zio c'è un problema Hai dimenticato No no eh, scendi un attimo fra vai un attimo a vedere davanti Perché? No non scherzare fra non parte la macchina Non parte la macchina zio Eh, Te lo giuro vai un attimo lì davanti Vai un attimo a vedere Dimmi dimmi se sente qualche rumore strano Non parte zio non parte la macchina, sto mettendo la retro ma non va Pro Prova a spingere Prova, prova a spingere zio S Spingi però, cos'è quella roba? Spingi Non parte, spingi Senti, io all'elementare non mi hanno spiegato come aprire il cofano Dai, no, zio, no, devi spingere, per... devi ah, spingere speak, Verso di là? Verso di qua zio non va, non va la macchina, Senti, zio, si, si, si sta incantando, si sta ingolfando, si sta ingolfando, zio, si sta ingolfando. È una cosa positiva? Sta, eh? È una cosa positiva? Eh no, in... eh no, eh no, No. se si ingolfa rimaniamo qua all'autogrill, zio. Vabbè, Senti, mi stai mettendo zio. in difficoltà, non lo so, eh, voi che chiamo... La polizia? No, i pompieri, zio, chiamami i pompieri, per favore. Dai, zio, dai, zio, me? non scherzare, non parte la macchina. Guarda, senti qua. Prova a spingere, prova. Eh, scendi, apri il cofano. Che scendo, apriamo il cofano. Ma dai, stai schiacciando il, il pulsante sbagliato. Eh? Stai schiacciando la cosa sbagliata lì. Ah, te ne sei accorto, volevo farti un trabocchino, zio. Ma... Però è durato più di due minuti, è incredibile quanto sei scemo. <ride> Ma io non, non ho la patente per la bici non... Eh io ho quella del monopattino Pensa come siamo messi Dai andiamo <ride> Raga quanto è coglione Arrivato Io volevo andare a piedi Finalmente sono arrivato dopo un viaggio di esattamente 9 ore e 35 minuti Ragazzi, Sono arrivato sono siamo arrivati sono venuto in vacanza in Albania. No, io no, in... te dove sei? In Germania. Vai, mi fai vloggare? Non lo so, si va a mangiare con il mio bellissimo no, ciuffo. No, no, no, no. Oh, mi fai vloggare? Ma ero... no, te ne vai? Questo no? Te ne vai? Questo no. Te ne vai? Questo no. Vai? Questo, no. Vai? Questo, no. Vai? questo no, dai. Te ne vai. Questo no, non posso. Te ne vai? Non posso dire. Te ne vai? Guarda Ci che, è che è bel panorama. panorama. No. Ovviamente mi riferisco a me Sai chi sai che fa ridere, eh? Sai chi fa ridere? Io. Francesco e il nino sbarca anche qui, in realtà non siamo in Albania ma siamo a Lido di Pomposa. Non sapevo dell'esistenza di questo posto fino a quando non ci sono arrivato. Ciao, sto vloggando, saluta il vlog. Saluta il vlog, saluta il vlog. Saluta anche te. Vai grande, ciao. Lei è una delle fortunate che ha acquistato il nuovo merce ed è stata pescata per essere videochiamata. Che grande. Allora ragazzi, vi ho detto sono qua con William e Nicolas Un saluto per il mio canale, per favore Ciao <ride> la... grazie mille Adesso, seriamente, dimmi, fammi un saluto Ciao, presa ma perché sei così bagnato? Eh, ti ho visto E fa caldo, si suda qua, visto. eh non ho visto, che ma... Si suda qua Ah no, zio, potevi fartela una doccia prima di uscire, è proprio schifo fai. Madonna! Perché volevo fare. Cosa volevi fare? Palestra l'aveva detto, la faccio qua. Non ho capito, via. scusa. <ride> cosa volevi fare? Non ho capito. Ciao! Posso una domanda. L'hai acquistato il nuovo merchandising? Spettacolo? Sorry. Uh, Italia? Lei ha acquistato un nuovo in spettacolo, le maglie. Quelle maglie? Quelle nuove di Giuseppe Barbuto. Dovresti <ride> no. Barbu metterle in vendita qui perché vanno un sacco, stanno andando di moda. Oh, sì. Grande, un saluto da Lido ciao, di Pomposa. Grazie. Grande, ciao. Siamo arrivati a Lido di Pomposa! Un applauso! Grande Giuseppe! Grazie, grande! Grazie mille! Oh! Oh! Allora attenzione perché qua c'è un altro prank in azione Aspetta, ci sei? Uno, due Preso! It's a prank! It's a prank! Volevo come al solito mostrarvi il bel paesaggio, guardate eh che bel tramonto, che bel paesaggio, ma ovviamente anche a stavolta mi riferivo a me... Ho eh. capito cosa? Sto prendendo la febbre per colpa del tuo vlog. La febbre. Per colpa del mio vlog, eh? non, perché, non perché esci senza lavarti, senza farti la doccia. Sozzone. Oh, no. comando... Hashtag, hashtag. Comando io hashtag. Io. Hashtag sozzone. Commentate tutti hashtag sozzone, sarà la parola di questo video. Attenzione, ho stato fare un altro prank. Sto per bucare le ruote di questa bici. Sto per bucare le ruote di questa bici. No, mi hanno beccato. Frank finito male. Sono pronto. Io un po' di mani ti Ma sai almeno che... No, dai, fai... Ti picchio. Ti vai la mano, eh? Maio. Eh no, non ti ho che, colpito stavolta Sei più finta dei TikTok di quelli biondi <ride> Sì Uè, Ha colpito anche lui <ride> ah, <beh. ride> per per milione. Questa volta non ero d'accordo <ride> Raga, sono le 5.46 della mattina del 16 luglio, ovvero di oggi Come vedete, stavo finendo di montare il vlog e mi sono accorto solo ora Che non ho registrato la fine del video, quindi... Video termina qua, lasciate un bel mi piace, commentate hashtag fino alla fine se l'avete visto fino adesso e ci vediamo domani con un prossimo video.